E buongiorno mondo dopo questa notte gelida, adesso vi faccio vedere ma non so se si vede, c'è ancora la brina per terra, il sole come vi dicevo ieri è dall'altra parte, io sono in ombra quindi adesso ho svuotato la tenda, la sposto al sole in modo che si asciughi un po' e lì sto già scaldando l'acqua per farmi il tè caldo, per scaldarmi le budella e poi si parte. Buongiorno a tutti, ragazzi. Ragazzi, sto partendo adesso che è molto tardi. Molto tardi. Ma c'era la brina sulla tenda, quindi ho dovuto aspettare che si scongelasse un po' e si asciugasse un attimino per poterla ritirare. Nel frattempo, ho perso un sacco di tempo a cercare di posizionare il pannello solare per caricare il power bank. Ma visto che ho le borse leggermente diverse rispetto allo scorso anno. Non riesco a trovare il sistema giusto per fissarlo in modo stabile dietro sul portapacchi. Quindi ci riproverò. E nel frattempo boh, ho ancora un power bank carico, l'altro quasi vuoto. Un po' di batterie della GoPro che si scaricano troppo in fretta visto che la notte ghiaccia e le batterie patiscono. Quindi troveremo troveremo la soluzione. Intanto adesso pedalo. Per fortuna inizia a scaldare anche un pochino. E tra poco sono a Bocca Densa, e da lì direzione Mirandola, via il giorno dopo. Ciao ragazzi, benvenuti nella provincia di Reggio Emilia. Benvenuti a Brescello, paese di Don Camillo e Peppone. Vediamo se li troviamo. Ve lo avevo detto che li avrei incontrati ed eccovi qua, Peppone. E laggiù in fondo abbiamo anche Don Camillo. Aspettate che ve lo zoom, che la macchina è un po' lenta. Eccolo lì. Dopo aver salutato Peppone e Don Camillo sono arrivato anche a Gualtieri, uno dei borghi più belli d'Italia, vi faccio vedere la piazza tutta intorno ma la cosa più importante è che adesso vado a cercare una fontanella per ricaricare l'acqua perché ne ho ancora poca In questa piazza penso di trovarne una, quindi a dopo ragazzi La, la piazza deve vedersi tutta Perché hai visto che c'è un buco là no? Qua è in mezzo? Lì c'è un buco mm -hmm. dove c'è il pavimento originale Ah quindi pia... potrebbero ripulire dalla ghiaia? Allora vedi che i pilastri non hanno lo zoccolo? Uh -huh. E anche lì perché hanno rialzato tutto? Sì, sì, perché automaticamente, la, se tu vai a, là, là in fondo dove c'è quel lampione là, come questo, là. Uh -huh. è un buco che io ho fatto dei cuori, perché si chiama Bentivoglio. Vai a vedere dove camminavano 500 anni fa. Perché è nata all'inizio 600 questa. Questo no, questo invece è un 1200. Vedi il, il, il punto elevatoio, vedi che ci sono le due fessure. Ah, ed era quadrato, quelle due torri qui, c'erano due di là col fossato attorno, vedi che c'è il, il coso, col fossato attorno c'era, col punto di lavatoio, quando è nato, è eh, nato nel 1200-1300. Come vieni? Da Vercelli. Eh, guarda, guarda, guarda che roba! Io, io invidio queste, queste cose qui, vedi, i giovani hai visto che roba? si sì, ma sono ancora all'1% della strada che devo fare <ride> Speriamo. grande mi dai un colpo <ride> grande da Bologna devi prendere la furita faticoso col vento eh ragazzi non so se vi ho ancora aggiornato sulla strada quanto ci scommettete che appena inizia a puntare verso il sud il vento girerà e punterà da sud a nord e così lo so, lo so è voluto faticare Giappino. Pedala. pedale pedal, Giappino. E... Eh, vorrei è in Erbazzone. Perfetto. Grazie mille, buona giornata Ragazzi sono a Reggiolo C'è la fiera dei sapori Mi sono comprato un erbazzone Giusto per togliermi un po' Quello sfizio e fermarmi un attimo E riposare da sto vento Malefico che tira da stamattina Adesso mi metto un angolino, me lo mangio E poi riparto Buona erbazzone a tutti Anche in provincia di Mantova ci siamo arrivati. O meglio, ci sono arrivato io e vi sto portando con me in questi video. Ah, se sapeste tutta la fatica che faccio per voi, un giorno mi ringrazierete. Sì. Pedala Giampino, pedala. sono su uno sterrato a 12 km da Mirandola col vento continuamente contro non riesco a fare più dei 12-13 all'ora che ve lo dico eh, se trovassi uno col furgone qua adesso mi farei caricare la bici e arrivare almeno fino a Mirandola per non andare più contro sto vento e iniziare ad andare verso il sud Madonna ragazzi, sto soffiando ai 20 all'ora, praticamente annullalo la forza che ho io per andare avanti, pazzesco, non so se lo sentite, non ci sono foglie per farvelo vedere ma... Non lo so, devo ancora fermarmi a mangiare. Ho mangiato solo quell'erbazzone, ma volevo arrivare a Miranda, ma sono in ritardissimo. Non ce la faccio proprio. Metto giù perché così è ancora peggio. Eh. Anche perché mi vengono solo parolacce in questo momento, perciò è meglio che me ne stia zitto. Ore due passate e finalmente mi sono fermato a mangiarmi il mio panino, una mela, e mettere un po' in carica con i pannelli solari, almeno il power bank. E riposarmi un po' almeno un'oretta, 40 minuti, 45 minuti, non lo so. Un po' mi fermo perché. Sono estenuato da questo vento. Mi sto lamentando troppo. Ditelo, eh, se mi lamento troppo. Eh. Dai, buon appetito, a dopo. Ok, mi sono rifucillato. Ho provato a riposarmi un attimino. Mi ho fatto una pausa di un bene così, non ho tempistiche, però volevo arrivare prima possibile al momento della fatica degli appennini, a dopo, ci vediamo sulla ciclovia del sole, ciao ragazzi! E finalmente sono a Mirandola, adesso sto andando a cercare la ciclovia del sole e da lì punto a sud, prima Bologna, poi Arezzo ma... A brevi tappe, a brevi tappe perché dopo Bologna comincia l'Appennino. Ciao ragazzi, a dopo! E finalmente eccomi sulla ciclovia del Sole, quella lì è la stazione di Mirandola, e si parte. ok ragazzi sono le 5 è ora di cercare un posto per bivaccare anche se non ho fatto tanti chilometri sono 75 adesso la ciclovia del sole è quella che corre lì dove c'è la ferrovia anche e stavo guardando su google maps ma non trovo niente se non campi coltivati boschetti è difficile trovarne in questa zona almeno non ne sto trovando e ho paura di andare avanti e rimanere fregato quindi cosa ne dite? Sono sotto a un ponte, per la seconda volta da quando viaggio in bici, mi ritrovo sotto un ponte. Potrei mettere la tenda qua, però sembra che sia la strada che porta ai campi di là, e oltretutto lì, non so se le vedete, ci sono anche delle persone che camminano là, e quindi non sarei tanto nascosto, anche se montando la tenda col buio... Difficilmente mi vedono e spero che comunque i contadini non passino per questi campi domattina alle 6 quando inizio a smontare. Mi sa che mi fermo qua. Non mi piace, eh, non mi piace, però piuttosto che non trovare nient'altro meglio fermarsi qua. Eh. E magari mi tiene anche un po' più al caldo stanotte, speriamo, vi faccio sapere, a dopo ragazzi. E comunque mi mia discolpa, vi dico che ci avevo anche provato con i due workshop che c'erano sulla strada, uno a Crevalcore e uno a San Giovanni Persiceto mi pare, ed entrambi mi hanno dato picche perché sono in giro anche loro e quindi nada di nada, arrivare fino a Bologna è impensabile perché in teoria sarei dovuto arrivare stasera ma sia la tappa di ieri che di oggi le ho ridotte per la fatica che ho fatto col vento, adesso sembra un po' calmato anche perché comunque tira da là io sono riparato anche dal ponte e... e va bene così va bene così dai basta. basta parole ciao ragazzi ragazzi cambio di programma improvviso ho sentito un'amica che abita in zona Ilaria che ha detto che mi ospita e quindi 20 km sapendo di avere poi un tetto sulla testa li faccio volentieri per andare a cercare un altro bosco era un po duro e difficile poi andarlo a trovare col buio quindi grazie ilaria e dopo magari ve la presento ciao ragazzi grazie proprio stasera che ho un tetto sulla testa inizia a fare caldo, ma veramente caldo guardate un po' là 68 gradi molto caldo, molto caldo il sole ormai è andato speriamo che rimanga un po' di luce ancora almeno per 10 km e poi sono arrivato pedala Giappino, pedala che al buio non è bello pedalare Ragazzi sono arrivato nella via dove abita Ilaria, adesso guardo bene il numero che mi ha scritto dove abita e basta.